Per questa edizione così speciale di Bright 2020 abbiamo proposto un titolo alla scoperta del corpo umano, dagli antichi strumenti alle moderne tecnologie, che ci permette di farvi conoscere, almeno un poco, i musei universitari e la ricerca che si svolge al loro interno. In particolare abbiamo pensato di parlarvi di due apparati, l'apparato cardiocircolatorio e l'apparato respiratorio. Lo studio del corpo umano per molti secoli è stato fatto grazie a una pratica molto diffusa fino a poco tempo fa, cioè la dissezione. La dissezione è stata per secoli il momento chiave della didattica anatomica, fin da quando, agli inizi del XIV secolo, il cadavere ha fatto la prima apparizione in un'aula universitaria, per scopi ovviamente didattici, ad opera del grande anatomista bolognese Mondino degli Uzzi. Qui abbiamo un tavolo settorio con alcuni strumenti per la dissezione, appunto. Nel corso della dissezione i maestri di anatomia spesso erano affiancati da disegnatori, allora anche da veri e propri artisti, che avevano il compito di disegnare ciò che il maestro mostrava agli studenti, in maniera tale da avere poi dei supporti eh, eh, per lo studio dell'anatomia. Questi disegni venivano, una volta approvati dalla, dalla, dal, dal docente di anatomia, venivano eh, incisi sul rame e quindi stampati e talora anche acquerellati. Dalla dissezione eh, nascono i principali sussidi didattici per lo studio dell'anatomia cioè le tavole anatomiche di cui qui vediamo un esempio, poi i preparati, ovvero eh, delle parti del nostro organismo che venivano eh, realizzate in maniera tale che potessero rimanere inalterate nel tempo. Venivano eh, così sottoposte al processo dell'essiccazione, per cui parliamo di preparati essiccati, oppure eh, venivano immersi in un liquido, la formalina che qui vediamo appunto all'interno di sopra del tavolo settorio e eh, in maniera tale che la morfologia degli organi rimanesse eh, inalterata. Eh, altri, eh, altri sussidi eh, erano rappresentati, lo sono tuttora, eh, dai modelli, modelli che eh, sono stati realizzati eh, in una varia tipologia di materiale, eh, dal legno al gesso, che qui vedete, oppure alla cartapesta. Qui abbiamo un modello, uno splendido modello di eh, orecchio umano in cartapesta. Fino ad arrivare all'epoca attuale eh, in cui abbiamo eh, modelli in plastica. Se questo è quello che troviamo all'interno del museo anatomico, al Museo di Strumentaria America, invece, troviamo Collezioni assai ricche di antichi strumenti medici eh, che provengono in parte dal Santa Maria della Scala, l'ospedale millenario di Siena, eh, in parte da gabinetti da istituti universitari o da donazioni private, appunto. Dalla collaborazione di queste due realtà del sistema museale universitario senese nasce questo evento. Per l'apparato cardiocircolatorio abbiamo pensato di proporvi la dissezione eh, del cuore eh, di maiale eh, che ha delle caratteristiche morfologiche e strutturali eh, molto simili a quelle eh, dell'uomo. Quello che abbiamo davanti è eh, un cuore di maiale che presenta delle caratteristiche morfologiche eh, molto simili a quelle dell'uomo e che pertanto si presta ad una dissezione anatomica. Quando abbiamo di fronte il cuore, la prima cosa da dire è il riconoscimento delle facce. Abbiamo una faccia anteriore, che è questa, una faccia posteriore, poi abbiamo una base del cuore che è rivolta in alto, indietro e verso destra quando il cuore venga esaminato nella sua posizione all'interno del torace e un apice che è rivolto in basso, in avanti e a sinistra. Inoltre abbiamo eh, due margini, un margine destro e un margine sinistro, margine destro, margine sinistro. Eh, nel, eh, la prima cosa da, che salta all'occhio quando appunto si descrive il cuore è la presenza nella sua parte superiore, cioè quella che abbiamo definito rispetto eh, come base del cuore, di alcune formazioni vascolari. Questi sono eh, i principali eh, vasi che arrivano al cuore o che nascono dal cuore e costituiscono nel loro insieme il peduncolo vascolare. Da che cosa è formato il peduncolo? vascolare è formato dal tronco polmonare dalla aorta che nascono rispettivamente come abbiamo già detto nella descrizione del modellino in plastica dal ventricolo destro e dal ventricolo sinistro e dalla vena cava superiore che invece eh, si apre all'interno del cuore, quindi arriva all'interno del cuore, abbiamo detto, all'interno dell'atrio di destra. La superficie del cuore è percorsa da alcuni solchi. Quali sono? Abbiamo un solco a decorso eh, trasversale, orizzontale, che si chiama solco atrioventricolare o coronarico, e un solco interventricolare. Vediamo meglio. Innanzitutto dobbiamo dire che questi solchi sono importanti perché attraverso di essi decorrono i vasi che portano il sangue eh, alle pareti del cuore o che raccolgono dalle pareti del cuore il sangue che deve essere nuovamente ossigenato, quindi arterie e vene. Il solco eh, orizzontale non è visibile in tutte e due le facce in quanto si vede molto bene che nella faccia anteriore è nascosto proprio da quello che abbiamo descritto come peduncolo vascolare e inoltre anche da queste due strutture che vedete che circondano il peduncolo vascolare note come auricole o orecchiette. Nella faccia invece posteriore il solco è ben visibile e quindi risulta ben visibile la separazione tra una porzione superiore che spetta agli atri e una porzione inferiore che spetta ai ventricoli. I solchi longitudinali o verticali sono invece ugualmente visualizzabili sia nella faccia anteriore che in quella posteriore. Questi solchi sono il solco interventricolare anteriore, che decorre appunto sulla faccia anteriore e il solco interventricolare posteriore. Questi due solchi permettono di individuare già dalla superficie esterna i due ventricoli, il ventricolo destro e il ventricolo sinistro e di eh, notare che l'apice eh, del cuore è formato esclusivamente dal ventricolo eh, sinistro. Inoltre se comprimiamo i due ventricoli, notiamo che hanno una diversa consistenza, cioè il ventricolo sinistro è più rigido, mentre il ventricolo destro è più facilmente comprimibile. Andiamo all'osservazione della configurazione interna del cuore. Per poterlo, eh, poterlo appunto apprezzare, dobbiamo procedere alla vera e propria dissezione, partendo dal taglio delle. Eh, due vene cave che abbiamo detto sboccano eh, all'interno dell'atrio eh, di eh, destra. Eh, mentre nell'uomo abbiamo visto che le due vene cave superiore e inferiore sono disposte in asse, cioè la vena cava superiore e la vena cava inferiore, nel, eh, nel maiale invece le due vene cave sono disposte ad angolo retto. Quindi procediamo all'apertura con un taglio che vada dalla vena. Cava superiore alla vena cava inferiore, mettendo così allo scoperto eh, l'atrio di destra. La prima cosa che notiamo nell'atrio nell di destra è la presenza di una leggera depressione eh, che si chiama fossa ovale e che si trova nella parete mediale dell'atrio destro, cioè quella parete che è prospiciente all'atrio sinistro e che appunto è separata dal lato sinistro attraverso il setto interatriale. Che cos'è la fossa ovale? La fossa ovale è il residuo di una uh, struttura che è presente durante la vita fetale. Durante la vita fetale infatti il bambino non può respirare in maniera autonoma ma respira attraverso la placenta materna e il cordone ombelicale. In questo, in questo periodo della vita i due atri sono collegati, comunicano fra di loro attraverso il foro ovale che poi si chiude e lascia come residuo la fossa ovale. Sempre nell'atrio destro in basso vicino alla parete settale troviamo lo sbocco del seno coronario che si apre nell'atrio destro e che risulta essere localizzato nel solco atrioventricolare disponendosi tra l'afrio sinistro in alto e il ventricolo sinistro in basso che cos'è il seno coronario? è una grossa vena che drena cioè raccoglie tutto il sangue eh, dalle pareti del cuore che deve appunto essere ossigenato e per questo si apre eh, all'interno dell'afrio destro. Ora eh, osserviamo la struttura della parete del lato destro, quindi procediamo ad aprire in corrispondenza dell'auricola per mettere meglio in evidenza eh, la superficie interna. Vediamo che c'è una differenza di struttura apprezzabile facilmente. In corrispondenza dello sbocco delle vene cave la parete del lato destro si presenta liscia mentre in corrispondenza della parete antrolaterale, cioè quella che corrisponde all'auricola, sono presenti delle strutture, sono delle trabecole carne che si organizzano in una diciamo, struttura e per la sua morfologia prende il nome di muscolo pettinato, cioè sono presenti appunto i muscoli pettinati. A questo punto passiamo a individuare il margine destro del e procediamo al suo taglio. Tagliamo eh, lungo questo margine, quindi eh, facciamo questo taglio, entriamo quindi all'interno della eh, cavità ventricolare destra e eh, penetriamo eh, in modo tale da fare un taglio che è parallelo al solco interventricolare, sulla faccia anteriore, e entriamo all'interno del eh, tronco eh, polmonare, stro, mettendo così bene allo scoperto tutta la cavità ventricolare. Ecco qua, eh, si osserva immediatamente la presenza della eh, valvola atrioventricolare. Quello che ho pensato non è altro che un coagulo di sangue che è residuato eh, al momento del decesso dell'animale. Dicevo, è evidente subito la presenza della valvola atrioventricolare, cioè la cosiddetta valvola tricuspide, che separa l'atrio in alto dal ventricolo in basso. La valvola appunto è formata da tre lembi, uno, 2, 3 e posso anche eh, immediatamente descrivere la presenza di strutture molto importanti per la funzione del cuore. Le cosiddette trabecole di primo tipo o muscoli papillari che hanno una forma triangolare con la base attaccata alla parete del ventricolo e l'apice che sporge in cavità, da quest'ultimo si originano appunto le corde tendine molto robuste. Che vanno a fissarsi sul margine libero della cuspide valvolare. Queste eh, corde tendine sono essenziali per la tenuta delle valvole durante la contrazione cardiaca. Oltre a questi muscoli papillari, troviamo anche altre trabecole carne. Abbiamo trabecole di eh, secondo tipo, cosiddette a ponte, perché vedete, sono attaccate alle due estremità tramite le due estremità della parete del ventricolo e infine le trabecole di terzo ordine descritte come basso rilievo in quanto completamente eh, inserite nella parete del ventricolo. La sezione del ventricolo destro ci permette anche di osservare gli strati di cui si compone la parete del cuore, cioè uno strato interno che è l'endocardio, vedete, lucido, liscio uno strato intermedio, che è il miocardio, e infine uno strato esterno, che è invece eh, l'epicardio. A questo punto possiamo passare a descrivere eh, le eh, valvole che separano il ventricolo eh, di destra dal tronco polmonare, cioè le valvole semilunari. Queste valvole semilunari, vedete che sono molto sottili, e non sono provviste di un apparato di tensione come ho descritto nelle valvole afroventricolari, in quanto la loro funzionalità è assicurata grazie alla loro morfologia. Vengono dette eh, semilunari o a tasca al nido di rondine, in quanto sono concave eh, nella parte che è rivolta verso il tronco polmonare. È proprio questa, sua, eh, questa loro morfologia che assicura la tenuta della valvola stessa perché durante appunto la, il passaggio del sangue si riempiono di eh, sangue e impediscono così il reflusso dal tronco polmonare all'interno del ventricolo destro. A questo punto eh, possiamo inoltre descrivere nel margine libero delle eh, valvole, dei lembi, delle valvole semilunari dei piccoli rigonfiamenti che sono importanti perché garantiscono la tenuta, la chiusura ermetica della valvola, eh, che si chiamano appunto noduli di eh, Morgagni. Abbiamo finito la descrizione del ventricolo eh, di destra, passiamo quindi eh, a, a parlare della sezione sinistra del cuore, eh, eh, partendo sempre dalla faccia posteriore, perché abbiamo detto che eh, la dissezione viene fatta seguendo eh, il decorso del sangue. Quindi andiamo eh, per la sezione sinistra a individuare eh, le vene che sboccano nell'atrio sinistro e qui c'è una grande differenza tra il cuore umano e quello di maiale, in quanto nel cuore umano abbiamo quattro vene polmonari mentre nel cuore di maiale ne abbiamo soltanto due. Quindi procediamo all'apertura delle, eh, delle vene eh, polmonari Okay. Entriamo all'interno dell'atrio di sinistra. Apriamo eh, anche qui, tagliamo lungo l'auricola e apprezziamo che, cosa? Apprezziamo che la parete, anche in questo caso dell'auricola, non si presenta grigia, ma è caratterizzata sempre da eh, dei, eh, delle trabecole carne. E questa volta però, almeno nell'uomo, non si dispongono a formare dei veri e propri muscoli pettinati, vengono descritte come delle, semplicemente come delle travecole carne. Procediamo a eh, tagliare lungo il margine sinistro del cuore. Mentre eh, tagliamo ci accorgiamo subito della diversa struttura, perché vedete che si dovrà un po' più fatica a dire a questo margine, perché questa sezione del cuore è molto, molto eh, più spessa rispetto alla parte destra. E il professore eh, di clinica medica eh, importante della nostra università, il professor Canigia, descriveva questo, eh, questa sezione, questo ventricolo sinistro, come il cavallo di razza, perché perché deve compiere uno sforzo molto più ampio rispetto a quello della sezione di destra per pompare il sangue in tutto il nostro corpo, in quanto, in quanto abbiamo detto che dalla parte sinistra del cuore inizia il grande circolo. Quindi procediamo analogamente alla sezione destra e tagliamo lungo parallelamente al eh, solco interventricolare anteriore ed entriamo dentro il eh, Dentro, appunto eh, l'arteria aorta. Anche questa ha una eh, diciamo eh, una resistenza al taglio maggiore rispetto al tronco polmonare, eh, in quanto vi si trova una maggiore componente elastica che dà una certa resistenza appunto al taglio. Eh, che cosa osserviamo? Eh, intanto eh, come vedete abbiamo un altro coagulo osserviamo la eh, valvola eh, che separa l'atrio dal ventricolo sinistro cioè la valvola eh, bicuspide o mitrale bicuspide perché è formata da due lembi. ha una morfologia analoga a quella dell'atrio ventricolare destra quindi abbiamo nel margine libero eh, le corde tendine che si attaccano sui muscoli papillari eh, in questo, eh, anche in questo caso sono presenti quindi le trabecole di eh, secondo eh, tipo cioè quelle a ponte che non sempre sono individuabili eh, e le trabecole invece di terzo tipo che sono ben visibili e che si presentano come eh, dei bassi rilievi. Eh, vediamo eh, che in corrispondenza origine del eh, nella orta troviamo le valvole semilunari aortiche, che hanno una struttura analoga a quelle polmonari, quindi forma a tasca o nido di rondine. Nel margine libero di queste lembi valvolari troviamo anche qui un nodulo che prende il nome di nodulo di aranzio. La cosa molto importante è che eh, in corrispondenza delle valvole semilunari troviamo nella parte diciamo, iniziale della orta, cioè la orta cosiddetta ascendente, degli orifizi di origine delle arterie coronarie, che sono appunto i principali basi eh, di afflusso eh, al cuore. Per quanto riguarda invece l'apparato respiratorio, eh, prendendo dalle collezioni del Museo di Strumentaria Medica, eh, proponiamo un video sulla eh, evoluzione della ventilazione meccanica, in cui potremo mostrarvi anche una serie di immagini di alcuni pezzi di queste collezioni. Un, un video che vuole essere anche una riflessione su questi strumenti che eh, un pochino tutti, anche i non, non addetti ai lavori, eh, hanno imparato eh, a conoscere in questi ultimi mesi, purtroppo, a motivo della pandemia da Covid-19. Il Museo di Strumentaria Medica del Sistema Museale Universitario Senese conserva un'importante collezione di anestesiologia all'interno della quale troviamo numerosi eh, ventilatori storici. Ne proponiamo una selezione grazie anche alla consulenza del dottor Armando Fucci medico anestesista del Policlinico Le Scott di Siena che eh, va a corredo di questo breve intervento sulla storia e l'evoluzione della ventilazione meccanica. In questi ultimi mesi abbiamo un pochino tutti imparato a conoscere e a legare il termine ventilatore alla malattia, alla pandemia da Covid-19, ma in realtà la storia della ventilazione meccanica è legata ad un'altra eh, un malattia epidemica altrettanto grave e mortale, la poliomielite. Descritta per la prima volta nel 1840 dal medico tedesco Jakob von Heine, la polio è una malattia virale altamente contagiosa che tra la fine del, dell'Ottocento e la prima metà del Novecento eh, è stata causa di numerose e ripetute eh, epidemie. Eh, Philip Roth eh, nel suo romanzo Nemesi eh, la definisce con queste parole. La polio è una malattia capace di paralizzare un giovanotto rendendolo permanentemente invalido, deforme, impossibilitato a respirare al di fuori di quel cilindro metallico chiamato polmone d'acciaio. È una malattia capace di portare dalla paralisi dei muscoli respiratori alla morte. L'agente La, enziologico della poliomielite, il poliovirus, fu identificato solamente nel 1908 da Karl Hans Steiner e il vaccino per questa malattia fu trovato eh, alla metà del Novecento. Quindi eh, ci sono, intercorrono alcuni decenni, eh, in cui l'epidemia si ripropone costantemente, con numeri molto elevati, in cui si ha a fa, che fare con un virus molto invadente eh, che colpiva il sistema, nervoso, che il sistema nervoso e distruggeva i neuroni, eh, causando eh, delle paralisi, talora temporanee o in altri casi permanenti, appunto, che eh, colpivano eh, la muscolatura del corpo. In maniera particolare la poliomelite andava a colpire una fascia eh, di età molto bassa, i bambini al di sotto dei 5 anni, ed è proprio per questo che è stata anche conosciuta con il nome di paralisi infantile. E quando queste paralisi andavano ad interessare la muscolatura del torace e il diaframma, eh, si, eh, la malattia poteva in qualche maniera portare alla morte, inibendo la respirazione. In attesa di un vaccino, che come dicevamo arrivò solamente nella seconda metà del Novecento, bisognava trovare una soluzione per aiutare le persone colpite da questa malattia a respirare e quindi a rimanere in vita. Proprio per rispondere a questa esigenza, nel 1928 un igienista americano, Philip Trinker, professore all'Harvard School of Public Health, riprese il progetto di un medico ottocentesco, Eugène Woyer, che nel 1876 aveva realizzato un prototipo di polmone d'acciaio. Drinker lo riprese, lo perfezionò e, ne, e lo produsse su larga scala. Era a dire il vero una soluzione abbastanza terribile per i malati, essere rinchiusi in questi cilindri metallici. Eh, ma era l'unica possibilità di sopravvivere, l'unica possibilità di respirare. Per questo il polmone d'acciaio continuò ad essere utilizzato praticamente fino a quando, nei primissimi anni '50 del Novecento, John Stark. Eh, produsse il primo vaccino antipolio, un vaccino inattivato. Ma negli stessi anni anche un altro eh, scienziato americano, Albert Sabin, stava eh, lavorando alla, al vaccino antipolio e eh, riuscì a eh, produrre un vaccino eh, vivo attenuato, tra l'altro un vaccino che veniva somministrato oralmente, che fu scelto per una immunizzazione di massa eh, che, ebbe un, che portò a un sensi, una sensibile diminuzione dei casi nel giro di pochi anni. Anche Sabin, come aveva fatto Salk, non vuole mai preventare la sua scoperta per incoraggiarne la massima diffusione in tutto il mondo, soprattutto nei paesi più poveri. Siena e la nostra università ricordano questo grande scienziato Albert Sabin eh, che scelse appunto la nostra città e il suo istituto terapico e vaccinogeno scravo per produrre il vaccino. Possiamo dunque dire che il polmone d'acciaio è stato l'antenato dei ventilatori artificiali che arrivarono eh, invece intorno agli anni 50 soprattutto per rispondere alle nuove esigenze della chirurgia che in quegli anni si stava imponendo in maniera eh, molto veloce. L'evoluzione del ventilatore fu molto rapida e le differenze con il suo predecessore, con il polmone d'acciaio, sostanziali. I due strumenti si differenziano eh, innanzitutto nella tecnologia che ne è alla base. Eh, il polmone d'acciaio funziona a pressione negativa, o meglio, alternando pressione negativa e pressione positiva, mentre i ventilatori artificiali funzionano a pressione positiva. Mi spiego. All'interno del polmone d'acciaio l'aria veniva delicatamente risucchiata attraverso una pompa ed, espul ed espulsa all'esterno. Questo determinava all'interno della macchina una pressione negativa che eh, faceva sì che il corpo del malato si espandesse e quindi si espandesse la gabbia toracica e i polmoni eh, facilitando così l'inspirazione di aria dall'esterno. Eh, subito dopo, appunto, eh, cosa accadeva? Veniva reimmessa nel polmone d'acciaio dell'aria e quindi si tornava ad una pressione positiva che eh, premeva appunto sulla, sul torace e ne faceva comprimere i polmoni, eh, determinando quindi la espirazione da parte eh, del eh, malato. Questo era un processo continuo, un po' come la normale respirazione appunto eh, ma non era purtroppo esente da eh, effetti collaterali ma di fronte alla impossibilità di vivere senza ricorrere a questo strumento appunto eh, si accettarono questi rischi a differenza invece del polmone d'acciaio i ventilatori meccanici sono più piccoli, più leggeri, maneggevoli, ma soprattutto funzionano, come abbiamo detto, a pressione positiva, cioè insufflando aria direttamente nei polmoni dei pazienti. Al di là dei primi esempi, dei primi arcaici tentativi di ventilatori meccanici, il primo forse eh, risale al 1780, quando il medico eh, François Chassier ne realizzò uno utilizzando un semplice soffietto e una maschera, eh, il ventilatore meccanico in realtà... Meccanico per la terapia intensiva inizia a prendere forma solamente nella seconda metà del Novecento. Eh, determinata que questa evoluzione dalla chirurgia, eh, ma soprattutto anche dalla mh, ricerca militare e in particolare dallo sviluppo dell'aviazione cui molti medici e scienziati in quegli anni eh, si rivolsero per prendere spunti. Le immagini che vi mostriamo, che potete vedere, eh, ci danno un'idea dell'evoluzione di questi strumenti fondamentali per eh, salvare delle vite. La strumentaria medica, d'altro canto, eh, molto spesso nasce per dare risposte a eh, necessità legate a emergenze sanitarie. Oggi, i respiratori sono molto più sofisticati, permettono di regolare il flusso, eh, i tempi, la pressione, eh, a seconda dei bisogni del paziente che il medico può determinare, può calcolare con precisione. Si va insomma verso quella che è definita una ventilazione personalizzata appunto, in cui il medico può decidere la quantità di aria e di pressione da utilizzare. Ovviamente, nonostante la loro importanza, anche i ventilatori, moderni ventilatori eh, che oggi noi utilizziamo, eh, determinano delle eh, implicazioni eh, di carattere etico. Come spesso capita, ogni qualvolta noi andiamo a parlare, a trattare di terapie o di strumenti salvavita. Ma si tratta di problemi complessi che devono essere risolti caso per caso sulla base di protocolli specifici e che non possiamo trattare a margine di un intervento di carattere prettamente storico come questo.